Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema pasticcera al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè espresso amaro, latte intero, uova, farina di tipo 00 o amido di mais, vanillina e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina di tipo 00 o amido di mais. La vanillina, il latte, le uova e il caffè espresso amaro. Azioniamo il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente a contatto e lasciamola raffreddare. Crema pasticcera al caffè, ideale per guarnire torte, bignè, crostate o come dolce al cucchiaio. Si conserva in frigo per due giorni, coperta con pellicola trasparente a contatto. Grazie e alla prossima ricetta!